voglio ringraziare i colleghi per il loro intervento precedente e naturalmente li ringrazio anche per l'attenzione con cui hanno valutato il testo e naturalmente quello che dirò non è assolutamente un giudizio di valore ma con testualizzato all'interno del testo che stiamo discutendo. Quindi capisco senz'altro l'intento del consigliere De Priamo e degli altri colleghi sottoscrittori questo emendamento eh, però visto che si tratta di un regolamento che vuole eh, dettagliare in maniera rigorosa eh, le modalità e le fattispecie con cui poi eh, dovranno essere conferiti questi, eh, questi riconoscimenti è bene che venga lasciato eh, il testo così com'è in originale proprio per evitare evitare ogni discrezionalità e genericità, quindi il voto eh, sarà ehm, contrario. Grazie.